Sono diventato più esperto e adesso cercheremo di vincere come l'unica cosa che conta. Più o meno, maialini, non pensate che sia l'unica cosa che conta? Assolutamente no. Conta anche vincere. Va bene, non sono simpatico, però adesso devo andare a comprare altre cose. Direi che ho bisogno assolutamente fare una cosa. Devo proteggere assolutamente il mio povero lettino. Non deve essere distrutto dai maiali che cercheranno di uccidermelo, di distruggermelo. Ehi! Ehi, ehi, come ti permetti tu, eh? Caro mio, vai via immediatamente Non ti permettere mai più di venire sulla mia isola Qui, perché... Perché, perché, perché, perché... Adesso volete vedere che mi ammazza direttamente Se mi ammazza ora, veramente, io potrei far fuori tutti quanti Non so come, ma... Grazie, che simpatico, grazie mille Uno di tu. Guarda, ma non potevo ucciderlo prima, già che c'ero Vabbè, almeno adesso non ho un cavolo a cui pensare Cioè, non devo pensare al mio letto, giusto? Ehi, ciao, come va? Ok l'ho ucciso di nuovo raga mi sta per uccidere però Dovrei andarmene immediatamente però come faccio Aiuto raga <ride> Raga mi devo nascondere Ah oh, raga mi ha visto Raga mi sa so che mi ha visto raga Raga mi sa so che mi ha visto raga Raga mi sa che mi ha visto Ma è stupido Mi vede non mi vede non mi vede raga me ne scappo via Raga me ne scappo via Ehi ciao come va No. <ride> bene bene bene Seconda partita Ok spero che in questa partita Nessuno mi voglia distruggere il mio letto Ma non credo sia vera questa speranza bellissima Vi prego aiutatemi a giocare meglio E già uno se n'è andato Raga io sto sentendo un sacco di cose Secondo me il mio letto sarà distrutto fra poco e eh, io ve lo dico Ah bene bene bene Devo imparare a giocare meglio Mi sto cercando raga Raga sto male Mi giuro Raga sto male Non dobbiamo essere sneaky sneaky Raga vedo la mia fine eh, Volevo dire vedo quello là Ah, distrutto Ciao <ride> Mi sono vendicato Raga sono stato bravissimo Vorrei andare a prendere altri smeraldi Sarebbe forse l'ideale Guardateli lì Lui lo vedo troppo bravo Io me ne andrei ai, ai, ai. Raga vedetevi Cosa volevo fare, dai? Si vede che comunque non ci so giocare a sto gioco. Sono simpatico, però iscrivetevi, dai. <ride>